Salve a tutti! Oggi vi parlerò molto brevemente di alcuni aspetti dello sviluppo della teoria degli atomi e delle molecole dall'antichità fino ai giorni nostri. Come sostiene Lucio Russo, fisico e storico della scienza, contrariamente a quanto si possa credere, i moderni concetti di atomo e molecola: sono evoluti con continuità dal pensiero greco fino ai fondamentali contributi di Dalton. Infatti gli antichi pensatori greci hanno avanzato una tesi secondo cui eh, i costituenti della materia sono piccole entità invisibili e indivisibili, dette appunto atomi, e a fatica si potrebbe pensare che queste idee eh, possano avere avuto un impatto effettivo e concreto sulla scienza. Si è dunque radicata l'idea eh, in base alla quale solamente con Dalton, quindi nell'Ottocento, eh, sia nato l'atomismo moderno. Tuttavia si possono trovare i primi dubbi riguardo ai costituenti della materia già nel testo Idrodinamica di Bernoulli del 1738. Ed egli non aveva tanti strumenti in più eh, rispetto ai greci che si avvalsero solamente di speculazioni. Relativamente agli antichi pensatori greci, è importante riportare una citazione di Democrito da parte di Galeno, noto medico greco del II secolo d.C., e questa citazione è presente nel testo De Elementis Secundum Hippocratem, e riporta così «Gli atomi e il vuoto sono tutto ciò che definisce le qualità sensibili. Si ha cioè a che fare con il tentativo di spiegare aspetti qualitativi della realtà con quantità». E questo è proprio il progetto che ha dato il via alla fisica, nata in Europa proprio perché qui si aveva la possibilità di leggere i testi degli antichi pensatori greci. Solo per fare un esempio di chi ha contribuito alla nascita della fisica, Galileo sicuramente era a conoscenza delle teorie Mocritei proprio perché egli ha studiato per un po' medicina e lì si leggeva il testo di Galeno precedentemente citato. Inoltre in Democrito troviamo il concetto di determinismo ossia l'idea secondo la quale tutto ciò che avviene sia determinato dalle cause antecedenti. E questo è un aspetto ancora molto presente nel dibattito della fisica moderna. L'avvento della meccanica quantistica, che ha come oggetto di studio proprio la realtà atomica, ha portato a galla il concetto del caso, che può essere interpretato o come un sintomo dell'ignoranza umana nel saper prevedere i fenomeni naturali, oppure come sosteneva il filosofo greco antico Epicuro, come una casualità intrinseca nella natura stessa. Nel mondo latino, invece, speculazioni sulla struttura atomica sono avanzate eh, da parte di Lucrezio nel suo famosissimo testo De rerum natura. Egli avanza questa idea che poi verrà ripresa successivamente da Einstein per spiegare il moto browniano, Ossia, lui eh, suppone che gli atomi abbiano un moto caotico, un moto turbolento, e per spiegare eh, questo concetto utilizza un'analogia, secondo cui eh, si può capire questo comportamento guardando indirettamente appunto il pulviscolo atmosferico composto da molecole d'aria. Lui utilizza in particolare il termine, anzi la locuzione, principi delle cose, non sta altro che per atomi. Però Lucrezio non si ferma qui. Lui sostiene che eh, anche nei solidi ci sia un moto caotico degli atomi, però entro distanze più brevi. Cioè sostiene che le molecole oscillino attorno a posizioni di equilibrio ed è un concetto che poi ha dato il via alla teoria cinetica dei gas perfetti. E eh, in particolare lui sostiene che eh, si possa eh, constatare questo aspetto toccando una pietra, per cui questa può essere a volte fredda, a volte calda, e appunto associa questo diverso comportamento a oscillazioni degli atomi. Ebbene, a questo punto, fare una considerazione importante. Alla luce di quanto detto, ci possiamo ora rendere conto del fatto che, eh, benché non si possa fare scienza seria se non si hanno evidenze sperimentali, gli schemi teorici, frutto della riflessione umana, che spesso sono stati tramandati per tradizione, anche se all'inizio sono parsi inutili, non so mi viene in mente eh, la sfericità della Terra, oppure il metodo assiomatico-deduttivo della geometria euclidea e tante altre cose. Ecco, questi schemi teorici stanno alla base dello sviluppo della scienza stessa e alcuni di essi permangono tutt'oggi dall'antichità. Ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Fine?